Buongiorno, io sono Igor Otan, Suisse. Suizia. Salutiamo Gustavo Martinez da Uruguay. Antonio, da Ecuador. Un'actuale feel in Deutschland. Ciao, ciao a tutti, noi Australia, this is Ciao a tutti, noi siamo in Oscar Carlos, da Uruguay. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un saludo de Tenerife, España. te saludo de soy de Bucaramanga, Colombia. Uzbekistán. Te saludo a Hannah Garduño, de México. Ezequiel Ramírez, Ciudad de México. Siamo in grado di San saluto a Rio Quilpa di Argentina Ti mando un saluto dell'Italia La Cina, Perchettina Argentina. le vi in di San Pieterburgo, Russia Don Sebastiano te saluto in Romagna Osto, Dubois, mm -hmm. di Bielgica mm -hmm. San mm -hmm. saluto cordiali del Departamento Rosa, Colombo E te saluto desde Colombia E io mando un forte abrazo per voi, qui no in Brazil Medellín, Colombia. Pascua, no, Uzbekistán. No, Galvani, no, Guadeloupe, no, Francia. No, Hola, no, Dios. No, Hola, no, Dios. Hola, Francia. Hola, Dios. Buonasera Emanuele, buonasera Carla. Sì, Carla, buonasera Stefano, si sente bene? Penso di sì perché ho verificato col video e, e dovrebbe andare tutto bene. Aspettiamo qualche minuto, io farei quasi quasi andare, Carla mi dice di sì. Buonasera, Katia. Ok, l'audio è buono. Aspettiamo ancora due o tre minuti. E poi partiamo. Tutto bene? In, in diretta Facebook è difficile un po' dialogare, però vabbè, magari qualche messaggino, tanto per intrattenerci in questi... Allora, il nostro Stefano Di Pogno, il nostro grande leader, gran leader dalla... buonasera a tutti. Buonasera a Matteo, il nostro, nostro leader, il mio leader di riferimento, insieme alla moglie Carla Rappone. Eh, ragazzi, forse mi collego un po' presto, però cosa mi dite? Mm. Che mi dica qualcosa, qualcuno? se non racconto qualcosa io. Buonasera Manuela. Ciao. Beh, io magari faccio andare un po' il video così intanto che arriva a farsi. Alfonso Magdaniel equipo IGT de Colombia. Salud. IGT. un Saludo desde Colombia. Mi nombre es Michael Sosa y desde Uruguay te oh, envío un fuerte abrazo de Italia. Te saluda Daniel Menu de Uruguay. ¿Es el... ¡Gold is money! ¡Gold is money! ¡Gold is money! ¡Gold is questo video qua è bellissimo, siamo tutti noi. Eh, diamo un saluto alla nostra... Manuela, un saluto molto speciale da Colombia. Da la città di México. Mexico. Saluto da Mexico. Manuela, porto i saluti di saluti di Manuele. Buongiorno, che tal? Te saluto, Adelia, desde la città di Mexico. Te saluto da mia hermosa città di Mexico. Va bene. Minuto più, minuto meno, io direi sì, Carla un'attività, Carla mi sta dicendo un'attività internazionale, poi lo vedremo nel corso della presentazione, quanto le potenzialità e la grandezza di questa azienda. Sono le nove e mezza in punto, partiamo. Ok, allora buonasera a tutti, io mi chiamo Chiara Gaggia, ho 54 anni e una, sono una socia comproprietaria della piattaforma Gigos. Stasera sono qui per presentarvi un'opportunità un imprenditoriale, un'opportunità un eh, lavorativa, un'opportunità a 360 gradi. E, niente, sarà di, suddivisa in vari momenti, avremo una riflessione iniziale perché riflettere è molto importante, perché ci aiuta a porci ai nuovi cambiamenti che sono necessari. Poi vedremo l'azienda, vediamo il prodotto e... In primis, poi infine vedremo, vedremo comunque i programmi che ci aiutano noi business partner a sviluppare la nostra attività. Okay, allora, io faccio partire la condivisione dello schermo che stasera non ho voluto provare, preparare perché... Ok, ci siamo. Allora, inizieremo con un video che ci porterà appunto, come vi dicevo, a riflettere ok faccio la condivisione e facciamo partire il video di lei, perché è qui? dunque, io sono appena laureato in economia, ho 34 anni, sono nel mondo del lavoro da 14. Ho un gatto, un ragazzo, adoro viaggiare. Ho due figlie, Matilde e Martina, e eh, un guadagno già abbastanza bene. Gatto. E volevo sapere cosa ho private. Il vostro aspetto economico, diciamo così, è molto elevato e è quello il punto fondamentale per me. Come mai è questo?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 a Natale, Capodanno, Peragosto, non c'è assolutamente nessun problema per me. Quanti mesi di testa potrete dare? Mesi? Diciamo tre? Diciamo quattro o cinque? Tanto lavoro, tanto guadagno. Abbiamo già calcolato i suoi risultati. Ah, addirittura. Queste sono le sue ore di lavoro durante l'anno. Qui abbiamo le giornate di tasca fuori città. Ok. Il suo livello previsto di guadagno. Ah, perfetto. Perfetto. Wow. <ride> Quello è il numero che mi piace di più. Assolutamente. E questo invece sarebbe? Quelle sono ore libere durante la settimana. Levando le ore di sonno,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 Quindi un video sicuramente interessante che ci porta a riflettere su quanto siano importanti il denaro per avere a disposizione poi il tempo. Non è detto che lavorando tanto e guadagnando tanto poi abbiamo il tempo per poter spendere i nostri soldi, ma soprattutto ci fa riflettere quanto sia veramente importante il tempo. Il tempo è il bene più prezioso che noi abbiamo e dovremmo ridargli giusto... Tutti noi dovremmo comunque riflettere e dargli la giusta priorità, dare il giusto peso che merita. Quindi, cosa vogliamo, cosa ci manca? Sicuramente il tempo. Noi viviamo in un periodo veramente stressante, dove comunque le preoccupazioni sono sempre maggiori, sono sempre più frequenti nelle nostre vite ma soprattutto non abbiamo più tempo per noi, per, per le nostre famiglie, ma soprattutto da dedicare a noi stessi, perché noi stessi siamo forse un altro bene più prezioso, siamo sempre di corsa. E intanto però la nostra vita scorre, gli anni passano. L'altro aspetto che è evidenziato questo video è il denaro, quanto siamo disposti a lavorare per avere il denaro. Il denaro quindi... È un fattore molto importante per la nostra vita. Oddio, alcune persone pensano che non sia di primaria, cioè che non sia il tutto nella vita. Ed è un'opinione che tutti noi possiamo condividere, però è innegabile la loro importanza perché se ci pensiamo bene, i soldi non ci possono, non ci permettono di comprare il tempo, ma ci potranno aiutare quindi a gestirlo meglio e fare quindi quello che noi vogliamo, quindi raggiungere la libertà. Potremmo essere attraverso i soldi liberi e liberi, quindi il denaro è solo un mezzo, ma l'obiettivo deve essere il tempo. Ecco perché siamo qui, perché comunque tutti noi ci siamo resi conto di questa mancanza di tempo, o comunque se non ci siamo resi conto Viviamo in una società che è molto ipercompetitiva, è una società che ci mette sempre di fronte a dei cambiamenti che sono sempre più veloci e in continuo movimento. E soprattutto poi queste crisi globali che ci hanno accompagnato fino adesso ci impongono comunque di essere flessibili. La flessibilità è diventata una necessità. Però se abbiamo la prospettiva giusta, tutti noi possiamo trasformare queste crisi in opportunità. Ma per poterlo fare cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sicuramente cambiare il nostro atteggiamento, avere un atteggiamento vincente. Quindi avere o dobbiamo cercare un approccio positivo, perché solo essendo proattivi, avere una mente aperta, avere un atteggiamento positivo, noi possiamo essere pronti, curiosi e quindi possiamo essere capaci di raccogliere quei segnali che ci mettono sulla strada giusta e ci permettono di raccogliere, di accogliere le buone idee che effettivamente ci sono, ma soprattutto ci permettono di poterle ascoltare quindi ci danno la possibilità di essere informati. Ma essere proattivi cosa vuol dire? Vuol dire smettere di inseguire la massa. Quindi non è detto che perché il mondo tradizionale ci ha accompagnato fino adesso, le nostre abitudini ci hanno accompagnato fino adesso, siano in questo momento, in questo contesto economico sociale la cosa giusta. Anzi, se ci guardiamo intorno è esattamente il contrario. Le comodità sono comode, ma ci intrappolano. A avere il posto fisso, sotto casa, eh, comunque essere sempre intrappolati in quella tradizione che fino adesso ci ha accompagnato, sembrano cose comode. Siamo noi che lo pensiamo, ma se ci pensiamo bene ci intrappolano. Usciamo la mattina alle 5, alle 6 di mattina, per i meno fortunati, e rientriamo alle 6, spesa, famiglia, eh, eccetera, eccetera, e non abbiamo mai tempo per noi. E lo stipendio è sempre quello. Dobbiamo smettere di pensare di essere vittime del sistema e questo lo dico perché io in primis eh, l'ho provato e in piccola parte mi capita ancora di cadere in questo, in questo inganno. Perché se noi continuiamo a pens pensare di essere vittime ci focalizziamo sempre sul problema ma non cercheremo mai la soluzione e le soluzioni ci sono. Dobbiamo trovare il coraggio necessario per sconfiggere le paure. Le paure stasera le riassumo un attimino per accorciare un po' la mia presentazione, ma sono tutte quelle cose che ho detto prima, quindi la paura di perdere la comodità, la paura di essere diversi dalla massa, la paura comunque di cambiare atteggiamento e quindi fa comodo pensare di essere vittime. È molto più eh, eh, ci vuole coraggio cercare le soluzioni, perché mi rendo conto perché io sono una tra, come voi e come voi vivo in questo periodo. Ma soprattutto dobbiamo dimenticare quella famosa frase che chiunque di noi, e io compresa, spesso me la sono detta, speriamo che qualcosa cambierà. Con la speranza non, non cambia niente. Quindi è molto importante quello che fa la differenza l'atteggiamento con cui noi affrontiamo questi ostacoli e gli imprevisti. Quindi dobbiamo cercare di essere positivi. Il cambiamento è sicuramente una sfida che tutti possiamo raccogliere, però è la differenza che fa l'informazione. Dobbiamo essere pronti a ricevere le informazioni. Ricordatevi che una semplice informazione può cambiare veramente la nostra vita. Quindi abbiamo visto che tempo e denaro sono due elementi molto importanti per raggiungere la libertà. Quindi tempo, denaro e libertà sono i tre elementi importanti della nostra vita. Ma per riacquisirli cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di informarci e di acquisire un'educazione e una conoscenza finanziaria che purtroppo, non per causa nostra, ma molti di noi non ha o non ha, o non ha ricevuto. Infatti l'educazione finanziaria è quel processo attraverso il quale tutti noi possiamo migliorare le nostre capacità di comprensione. Come? attraverso appunto le informazioni e i consigli. Attraverso le informazioni e i consigli noi sviluppiamo delle conoscenze che ci aiutano poi a comprendere veramente le buone opportunità e quindi fare scelte sempre più informate e mirate, ma io direi nel nostro caso sicure. La disinformazione ha delle ripercussioni a livello personale ma anche familiare. Se pensiamo a questi ultimi due anni, la disinformazione ci ha resi incapaci di far fronte a eventi inattesi come può essere stata per tanti italiani la riduzione o la privazione del reddito. Quindi le competenze finanziarie sono molto importanti per noi, per la nostra qualità delle, della nostra vita e per la nostra persona, ma soprattutto sono importanti per superare quei futuri, shock eventuali che ci potrebbero essere. Insomma, è dal 2001, dalle, dalle torri gemelle praticamente, che noi siamo in perenne crisi, il qualcosa cambierà, non avverrà mai e abbiamo sempre, ogni anno succede sempre qualcosa che comunque ci mette sempre più in ginocchio. Però... A fronte di questi aspetti cosa vogliamo dire, negativi, noi abbiamo la fortuna di vivere in un periodo dove le tecnologie sono veramente di successo, le tecnologie si sono rinnovate e grazie alle tecnologie e alla rete internet noi abbiamo tra le mani uno strumento potente e innovativo e dipenderà solo da, da noi stessi se imparare, saremo noi che decideremo se imparare ad usarlo. Stasera noi staremo qua, vi presenterò un'azienda che ci permetterà di intraprendere un business online innovativo e un business in là online imprenditoriale, che si basa su tre elementi molto fondamentali. Le piattaforme online, che vedremo più avanti il perché, business di, di, digitale grazie alla potenza di internet ma soprattutto su un prodotto che è loro 24 carati massima sicurezza e massima purezza scusate In collingotti certificati da un grammo a 100 grammi in questa slide io non ho voluto racchiudere forse l'elemento più importante è l'innovazione, perché noi possiamo avere piattaforme online, possiamo avere la rete più veloce possibile, possiamo avere un buon prodotto, ma se non abbiamo le spalle un'azienda che è capace di rinnovarsi e innovarsi e guardare avanti e quindi crescere sempre di più il business non può essere stasera voi avete la fortuna veramente di apprendere delle informazioni che sono veramente alla portata di tutti, ma soprattutto riguardano tutti noi, poi vedremo il perché per vari aspetti le informazioni sull'azienda, chi siamo e chi è la Global, la Global Success Management. Allora, Nasce nel 2010 come negozio online la Global Intergold, appunto per la vendita di oro 24 carati massima purezza. Dal 2010 al 2020 l'azienda è cresciuta e in questi dieci anni, con piani di sviluppo mirati, ha lanciato appunto la nostra piattaforma Gigos una piattaforma all'avanguardia utilizzando appunto le famose tecnologie di successo e la rete. Questa azienda in dieci anni è riuscita a creare una famiglia globale, ha unito clienti di tutto il mondo e ha dato loro la possibilità di lavorare con un prodotto di altissima qualità. Grazie all'innovazione, grazie al fatto che questa azienda ama rinnovarsi, stare sul mercato e crescere e dare veramente la possibilità a tutti i suoi clienti e business partner di migliorare la propria vita, si è rinnovata al punto tale che nel novembre del 2020 è diventata una holding internazionale, quindi una società di tutto rispetto. Ha sede legale in Canada, è presente in tutto il mondo, il fatto che comunque operi eh, virtualmente, quindi, è presente online, non vuol dire che non sia un'azienda reale e concreta. Abbiamo i nostri uffici rappresentativi in Messico e in Spagna e successivamente avremo nuove aperture come in India e in Brasile e sicuramente più avanti avremo nuove aperture. Inizialmente è nata con lo scopo di dare a tutti la possibilità di possedere oro 24 carati e vedremo il perché di, questa, eh, di questo prodotto, eh, perché è importante possederlo. Ora diventando una holding internazionale ha, ha ingrandito ancora di più le sue aspettative, il principio fondamentale di questa azienda, quindi il suo compito primario è quello di fornire tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per combattere la principale minaccia del mondo moderno che è la mancanza di sicurezza finanziaria. Allora, per chi mi sta ascoltando, questa sembra una bella scritta messa lì, tanto per fare slogan. Se noi ci pensiamo bene, io penso che molti di noi la mancanza di sicurezza finanziaria è un qualcosa che comunque sta toccando con mano o ha toccato con mano sono anni che noi non riusciamo più a essere sicuri finanziariamente manca la sicurezza finanziaria manca la serenità vi do il benvenuto quindi nella nostra piattaforma GIGOS che è la piattaforma numero uno e unica al mondo di oro 24 carati che offre a tutti appunto l'opportunità di possedere, oro, di possedere oro 24 carati, ma soprattutto da tutti la possibilità di guadagnare oro di massima purezza, oro 24 carati, come nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Ma non solo ci dà la possibilità di guadagnare oro, come abbiamo detto prima è un'azienda molto grande, è un'azienda con degli obiettivi veramente grandi e quindi ci dà appunto la possibilità di crearci la nostra attività nel settore più prestigioso al mondo, che è quello dei metalli preziosi, perché l'oro 24 carati fa parte di questa categoria e crearci la nostra sicurezza finanziaria, quindi ci dà la possibilità di mettere a riparo il nostro futuro. Vanta più di 5 milioni di partner in tutto il mondo, è un business internazionale, ma soprattutto ha 11 anni di esperienza nel mercato globale. Ormai stiamo iniziando il dodicesimo anno. Questo è un fattore molto importante, ma è un fattore di garanzia, perché essere presenti e aver avuto una crescita così esponenziale, così grande in 10 anni dimostra che questa è un'azienda a tutti gli effetti, è un'azienda sempre in sviluppo e soprattutto che è un'azienda seria. Quindi è un'ottima garanzia. Le piattaforme Gigos è un progetto quindi che inizialmente è nato per cambiare il commercio dell'oro. Si basa su un modello di business innovativi che ha contribuito al successo di grandi brand come Nesfit, Booking, IB e tante altre piattaforme, sono tutte piattaforme che attraverso un abbonamento ci hanno migliorato la vita, noi eh, ci abboniamo a queste piattaforme e usufruiamo dei servizi, okay? quindi viviamo praticamente quotidianamente su queste piattaforme, perché noi facciamo bonifici bancari, ormai la banca la usiamo col cellulare, Penso che pochissima gente si rechi allo sportello, io per lui non ci vado più. Prenotiamo una vacanza, condividiamo foto e video, condividiamo la nostra vita, acquistiamo qualsiasi genere di prodotti, dall'alimentare al vestiario, veramente a qualsiasi prodotto. Giochiamo, ci divertiamo, ascoltiamo musica, eccetera, eccetera. Quindi le piattaforme fanno veramente parte di un nostro... Eh, dal nostro quotidiano. Ma perché funzionano queste piattaforme? Perché le aziende non hanno più bisogno di avere un luogo fisico, ma sfruttano appunto la rete globale per crescere e competere in modo più efficace. Ma le piattaforme digitali hanno successo perché si è creato un nuovo mercato che si è perfettamente integrato con quello tradizionale. Infatti, se noi ci pensiamo un attimino, in Internet noi cosa troviamo? Le aziende sì che sono nate nell'online ma troviamo tantissime altre aziende che hanno, che hanno capito l'importanza appunto della rete e quindi affiancano il tradizionale, cioè il mercato fisico, col mercato online perché così riescono a sviluppare il, il proprio fatturato in modo molto più veloce e non essere fuori dal mercato. Ora andiamo a vedere i prodotti. Abbiamo detto loro: 24 carati massima purezza in lingotti da un grammo a 100 grammi. Sono eh, eh, lingotti certificati dall'FBMA. Prima o poi imparerò a dirvelo. E sono titoli obbligazionari. Eh, abbiamo i nostri titoli obbligazionari convertibili in azioni, che saranno convertiti in azioni il 31-12 del 2025 appunto, l'azienda è nata come negozio di vendita di oro, si è sviluppata, è diventata una holding internazionale, essendo una holding internazionale con un capitale sociale di un miliardo e rotti di, di dollari, ho quasi paura a dirlo, si è permessa la possibilità, perché non tutte le aziende hanno questa possibilità, di emettere questi titoli co eh, obbligazionari convertibili in azione. Ma perché l'oro? Ora andiamo a vedere un attimino più il, il prodotto, perché l'oro innanzitutto è considerato l'alternativa più redditizia della carta moneta, non lo diciamo solo noi, ma lo dice anche questo bellissimo servizio che è, data, è un po' datato, ma diventa sempre più attuale, perché l'oro sta crescendo sempre di più, oggi mi sembra che è 52 eh, euro al grammo sta salendo e gli economisti non lo diciamo noi ma basta informarsi un attimino prevedono un aumento ancora maggiore nel futuro ora vi faccio vedere il video che è molto interessante questo è l'investimento più sicuro l'oro proprio così l'oro l'unico porto sicuro in tempi di crisi il metallo prezioso desiderato da tutti i clienti dicono che non si fidano più delle banche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 Quindi è un metallo eterno che mantiene inalterato il suo valore e quindi è una grande protezione per i nostri risparmi. È ben altamente liquido e soprattutto è una moneta universale e indipendente dal sistema bancario. Ma cosa grandissima è che è un prodotto esente IVA grazie al decreto legge numero 7.2000. Allora, in un mondo dove noi siamo abituati a pagare l'IVA su tutto, guardate caso, l'oro 24 carati... È esente IVA grazie a questo decreto. Inoltre non è soggetto a tassa di possesso, ma cosa ancora più grande, che equivale quindi all'esenzione dell'IVA, soprattutto per noi famiglie italiane, è che non fa cumulo con altri redditi in corso. Quindi eh, bisogna mettersi un attimino tranquilli e pensare che innanzitutto l'oro è moneta che aumenta il suo valore. Ma nel momento in cui io devo fare una dichiarazione dei redditi, presentare un'ISE per mandare la figlia all'università, non mi devo preoccupare se io posseggo oro, perché non fa cumulo di reddito. E questi sono due fattori molto importanti che io ho scoperto facendo questa attività ed è, e che ignoravo completamente. Per me l'oro era una cosa da ricchi e mai più avrei pensato che non, lo devo, che non è tassabile, che non fa cumulo di reddito, ma soprattutto che esente IVA. Quindi... Queste sono informazioni importanti per tutti noi. L'oro inoltre non si deteriora, ma aumenta il suo prezzo e la, sua crescita, il, la crescita del suo prezzo è comunque costante e a medio e lungo termine. Non lo diciamo noi, ma lo dicono sempre gli economisti, il prezzo dell'oro quindi salvaguarda il potere d'acquisto. Vediamo cosa è successo effettivamente al prezzo dell'oro in, in questi ultimi vent'anni. Allora, se io nel 2000 per comprare un'uncia che equivale a 31,10 grammi di oro dovevo spendere 300 euro, nel 2021 per lo stesso quantitativo di oro io dovevo spendere 1800 euro. Allora c'è chi scrive 1900, 1800, non è questo importante. È importante vedere che negli ultimi vent'anni. Il prezzo dell'oro è aumentato de più del 600%, quindi se vent'anni fa invece di comprare la casa avessimo acquistato oro, oggi saremmo veramente in una botte di ferro. Ma per capire ancora di più l'importanza che ha l'oro, ma proprio per noi che non abbiamo informazioni, per noi che forse non siamo abituati a questo prodotto, dobbiamo fare un po' il confronto con le nostre monete. Allora, nel 1972 Nixon ha tolto, ha abolito completamente il sistema aureo, cioè il gold standard. Siamo passati così a una moneta fiat. Le monete fiat sono, io lo dico perché io non lo sapevo, sono la sterlina, l'euro e il dollaro, l'user, eccetera, eccetera. Cos'è successo? Che non avendo più un asset tangibile, quindi qualcosa di fisico che eh, si contrapponeva all'emissione delle, delle, delle valute, queste monete fiat sono diventate veramente eh, delle monete che sono sempre più vincolate e dipendenti dalla politica economica fiscale del paese che l'ha emessa. E noi lo vediamo, lo constatiamo, perché sono comunque anche monete che appunto perché hanno un'emissione illimitata, perché non c'è una controparte che ne limita la propria emissione, sono sempre più soggette a inflazione e a bolle speculative. E noi penso che ce ne accorgiamo pagando le bollette, andando facendo la spesa al supermercato, eccetera, eccetera. Però magari vedendolo, facendo un paragone, forse ci si rende conto ancora di più dell'importanza che ha il nostro prodotto. Non lo diciamo noi, ma lo dicono gli economisti storici, che nessuna valuta Fiat è mai stata in grado di preservare il proprio valore. E questo è un aspetto molto problematico per noi risparmiatori perché non mantenendo il nostro potere d'acquisto noi non preserviamo il valore del nostro denaro ma anche in vista di future trasmissioni ai nostri figli in, in eredità. Ora vi faccio un esempio proprio per capire il contrasto coloro: Se io nell'anno 2000 avessi avuto 100.000 dollari e li avessi messi in banca o sotto il materasso forse nel materasso sarebbe stato meglio Oggi, questo mio 100.000 dollari avrebbe un valore attuale di 58.800 dollari. Quindi abbiamo avuto una svalutazione del 41%, che non è poco. Mentre l'oro è salito del 600%, i nostri dollari o i nostri euro, che poi sono diminuiti, hanno perso valore, quindi il potere di acquisto di 41 euro. Non mi voglio prolungare, ma lo vediamo tutti i giorni. Quindi l'oro... È sempre denaro, ma il denaro non è sempre oro e stiamo attenti perché con l'andamento la, che sta avendo la nostra economia e con il nostro chi ci governa, quanto ci ha a cuore a noi, in qualsiasi momento il denaro può diventare una solo carta. L'ha detto anche nel video, può essere una remota ipotesi, ma potrebbe essere. Ora, abbiamo visto che possedere oro quindi ci rende eh, finanziariamente intelligenti, ma proviamo a pensare a possedere una parte di società che vende oro. Ci potrebbe rendere veramente finanziariamente liberi, ma come lo possiamo fare? Acquistando i nostri titoli convertibili in azioni. Infatti la piattaforma online Gigos con la società Global Success Management hai messo a disposizione a tutti i business partner la possibilità di diventare socio con, eh, con ricevendo così enormi benefici appunto dall'acquisto di questi titoli obbligazionari che, come ho detto prima, verranno convertiti in azione il 31 dicembre 2005. Girano voci e la cosa non mi stupisce perché è un'azienda molto attenta al mercato e, e, e non ferma, diciamo, sugli allori: corre voce che si, po potremmo entrare in, eh, nel mercato borsistico. Un po' prima. Infatti, l'azienda sta attuando, sta mettendo, si sta preparando con l'IPOC. L'IPOC è un'offerta pubblica iniziale, quindi eh, è una procedura con il quale un'azienda una si rende pubblica e quindi entra nel mercato borsistico. È un procedimento quindi che permetterà a noi che siamo possessori dei titoli obbligazionari di passare da essere obbligazionisti a essere azionisti. E questo ci comporterà tanti vantaggi perché avremo un potenziale aumento del valore delle azioni che a sua volta aumenterà proprio il capitale delle nostre azioni. Quindi pensiamoci bene un attimo, abbiamo l'oro, abbiamo visto cosa succede con l'oro ma pensiamo ai dividendi che come azionisti si potranno percepire e se pensiamo che stiamo parlando di un'azienda che vende oro 24 carati ma che non vende profumi, immaginiamo questi dividendi di un'azienda così importante. Ora andiamo a vedere i nostri titoli. Allora c'è da dire che l'azienda è partita con le emissioni della prima partita di titoli obbligazionari che noi chiamiamo, identifichiamo con Rain 2 che non sono più acquistabili nel 2017, quindi nel 2017 c'è stata la prima emissione con un valore di 10 euro. Abbiamo avuto la chiusura di questa prima round 1 il 20 giugno del 2021 con una rivalutazione del capitale perché il titolo è arrivato a 145,01. euro. Ma siccome una caratteristica dei nostri titoli è appunto la rivalutazione del capitale, quindi noi potremo capitalizzare i nostri soldi fino a... Alla, alla, al momento in cui diventeranno azioni, oggi questo titolo vale 210,66 euro, vale a dire 4.2132 gos, GOS. Io ho messo anche questo valore perché vedremo quanto è grande e quanto è innovativa la nostra azienda, perché avremo anche la nostra criptovaluta, ma lo vediamo un attimino più avanti. Questo primo round ha un rapporto di conversione in azioni il 31 dicembre, come ho detto prima, 2025 ormai non ve lo dico più, 1 a 1. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho 100 titoli, sarò alla conversione, avrò 100 azioni. Ora vediamo, siccome l'azienda, abbiamo detto che come scopo primario ha quello comunque di dare la possibilità a tutte le persone nel mondo di avere e riacquisirsi una propria sicurezza finanziaria, ha una nuova partita di titoli, quindi il round 2. Siamo partiti il 20 giugno del 2021 sempre con un valore di 10 euro. Il titolo si sta comportando bene come si è comportato il primo titolo perché l'azienda continua a crescere, continua a fatturare sempre di più perché la gente sta capendo cosa vuol dire possedere oro. Oggi questo titolo vale 38,12 euro. Il rapporto che ci sarà di conversione in azioni sarà da 5 a 1, quindi vuol dire che se io avrò, ci, mi ci vorranno 5 titoli obbligazionari per avere un'azione. Allora, qua bisogna fare una riflessione. Cosa ci dimostrano questi due round? A parte la crescita dell'azienda, ma ci dimostrano anche che le opportunità, i treni vanno presi all'inizio. Ora, io penso, anzi sono sicura, che questo round 2 darà la possibilità a tante persone di prendere ancora il treno, eh, che sta, questo treno che sta prendendo sempre più velocità per poi arrivare a destinazione. Però il primo round ci dimostra che, ragazzi, non bisogna avere dubbi, bisogna avere quel coraggio di lanciarsi nelle, proprio nelle opportunità buone, anche perché non bisogna chiudere gli occhi e fare sempre quella cosa di dire «Ma forse non sono sicuro, però se è una fregatura». Qui sono i numeri che parlano, 11 anni di esperienza, il titolo c'è, è, è un'azienda che sta pensando di entrare in borsa con la procedura IPO, io non voglio fare professore, però io sono andata a vedermi per mio conto cosa vuol dire questa procedura e solo andando a informarsi ci si rende conto veramente della serietà dell'azienda. Quindi vediamo cosa ci danno questi titoli, questo round 2, che rendite ci danno? Ci danno una rendita passiva che deriva proprio dall'acquisto dei titoli stessi, del 18% anno in titoli, il 18% è una percentuale che in qualsiasi campo ci giriamo, assicurazioni, investimenti vari, adesso, che tu non ripeto, io non ne sono economista, però qualcosina so, è una cifra che non vediamo. Abbiamo la rivalutazione del costo del capitale dei nostri titoli, quindi noi abbiamo la possibilità di capitalizzare eventualmente il nostro investimento iniziale e farlo crescere fino ad arrivare ad avere delle azioni che varranno molto di più dei titoli che noi abbiamo comperato. Ecco perché prendere i treni quando è il momento. Sono titoli ereditabili, quindi sono una sicurezza per noi e per la nostra famiglia. Ora andiamo a vedere le sicurezze e le garanzie generali che ci danno questi titoli. Sono titoli che sono emessi in Canada, l'emissione in Canada, ma anche in altri paesi, è regolata da organi governativi. Hanno un codice di identificazione internazionale, il codice ISIN, quindi sono, codici, sono titoli facilmente rintracciabili, quindi io posso andare a vedere il prodotto finanziario che ho acquistato, ma soprattutto, cosa ancora più grande, che sono titoli garantiti dal gross standard, che è importantissimo perché cosa vuol dire? Vuol dire che il 50% dei valori dei titoli che io posseggo è garantito da oro 24 carati. Una garanzia maggiore di questa non può esserci. Inoltre sono titoli stabili perché non sono soggetti a speculazioni esterne. Andiamo ora a vedere le figure che po possono far parte di questa piattaforma essendo una piattaforma come tutte le altre piattaforme che abbiamo visto prevede degli abbonamenti e prevede delle figure per offrirci dei servizi e dei benefici abbiamo quindi sicuramente il cliente abbonato che può acquistare oro con convenienza quindi a un prezzo inferiore attraverso degli abbonamenti o delle sottoscrizioni come vogliamo chiamarle Può acquistare titoli della società, quindi diventa un semplice cliente, acquista il suo oro a prezzo conveniente e può diventare socio coproprietario dell'azienda dell stessa e aspettare di entrare, che diventeranno azioni, e partecipare ai dividendi, poi in base a quello che comunque l'azienda insieme a noi soci deciderà poi di, di dare seguito a questo bellissimo percorso. Oppure può decidere di guadagnare oro e quindi diventare un business partner, Cosa fa il business partner? Eh, condivide questa bellissima opportunità con altre persone e in cambio riceve bonus appunto per la promozione che ha fatto di questa piattaforma. Queste due figure, quindi il cliente abbonato e il business partner, quindi possono accedere a questa piattaforma attraverso delle sottoscrizioni, che sono degli abbonamenti. E gli abbonamenti sono di quattro tipi, dopo li vedremo più avanti. Quindi queste sottoscrizioni ci danno l'accesso a servizi e a funzionalità avanzate. Eh, di, di, dipende se siamo clienti e, o clienti diventati business partner. Noi, sia per il cliente che per il business partner abbiamo acquisto di oro scontato a un prezzo speciale meno l'8%. Quindi il cliente acquisterà oro in modo vantaggioso con i propri fondi, mentre il business partner acquisterà oro con i, con i buoni che guadagna dalla sua attività, con i punti bonus che guadagna dalla sua attività. Abbiamo un prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni, abbiamo garanzie speciali, transazioni eh, sicure, diritto di recesso di 14 giorni, anche questo è molto importante perché dimostra la serietà dell'azienda. Abbiamo una custodia gratuita dell'oro acquistato in un cavo di sicurezza, anche questo è un servizio gratuito che l'azienda non sarebbe obbligata a dare, ma lo dà, sappiamo tutti cosa vuol dire avere una cassetta di sicurezza in banca, io non ce l'ho per cui non lo so, però so i costi che anche solo per un bonifico cosa mi immagino avere una cassetta di sicurezza. Abbiamo informazioni finanziarie sul mercato dell'oro, in più, il business partner, in quanto ha deciso di svolgere l'attività, ha deciso di guadagnare oro 24 carati, accesso a formazione online gratuita, a dei sistemi e metodologie e alle migliori strategie. E logicamente può accedere a tutti gli strumenti di marketing che gli permetteranno di sviluppare questa attività come il goal set, fractal leadership. Qui vedrete il timesheet e il fixie che non sono due eh, strumenti di marketing ma sono due progetti che l'azienda la ha messo in campo molto vantaggiosi che prevedono l'acquisto di oro 24 carati ancora in un modo molto più vantaggioso e con delle grandi possibilità di, di sviluppo. Sono part progetti particolari che se si vogliono approfondire sia in, fu in, in funzione di diventare un cliente abbonato oppure anche di fare business file, si possono approfondire in una seconda serie. Vi dicevo appunto prima eh, che l'azienda è un'azienda che si rinnova, che è attenta al mercato, che è sempre in crescita. Infatti, attenta a quello che sta succedendo, ha emesso la propria criptovaluta che è la GOSCOIN allora c'è da precisare che questa moneta è una moneta digitale sviluppata sulla base della tecnologia blockchain allora la tecnologia blockchain io non, non, non posso spiegarla però è quel sistema che sta coinvolgendo tutte quelle criptovalute, che, perché le rende, lo rende un sistema importante? Perché ci svincola dalle banche, qui le transazioni possono essere fatte senza intermediari, ok? E questo è un fattore molto, molto, molto importante. C'è da pre eh, eh, eh, precisare che gli utenti possono quindi trasferire liberamente la moneta GhostCoin tra di loro senza appunto il consenso di terzi, ma soprattutto voglio precisare che per il momento questa moneta è solo un mezzo di pagamento. Poi in futuro sicuramente avremo nuove sorprese, io ne sono convintissima, però è un'opinione mia. Allora, il valore della GhostCoin, quindi della nostra moneta, equivale un ghost coin equivale a 50 euro Adesso ho saltato la slide comunque un ghost coin è 50 euro ora andiamo a vedere le sottoscrizioni questi abbonamenti che permettono al cliente di acquistare oro in modo vantaggioso abbiamo quattro tipi di abbonamento che sono la smarla pro l'acqua della line allora, ciascuno nel quale ha un prezzo di sottoscrizione, la Smart 4.70 che sono 235 euro, la Pro 7.70 che sono 385 euro, l'Accord che è 9.70 che sono, 800, no, eh, sono 485 euro, ho già dimenticato gli euro, 485 euro, e la Line che sono 17.70 che equivalgono a 885 euro. Già con eh, vedendo il Ghostcoin in questi abbonamenti, per chi magari ha avuto modo di vedere prima qualche presentazione, già qui è sparita l'IVA, quindi già questa moneta ha fatto grandi cose. Ma cosa vogliono dire questi abbonamenti? Vogliono dire: supponiamo che un cliente abbia acquistato l'abbonamento Pro vuol dire che questo cliente nell'arco di un anno, quindi la validità di questo abbonamento, può acquistare 385 grammi di oro a un prezzo beh, migliore e può anche bloccare il prezzo, quindi può curare l'andamento, grazie alla piattaforma, e quindi al nostro negozio, curare e bloccare il prezzo nel momento giusto per poi fare eventualmente il pagamento a, a posteriori di 14 giorni. Ok? Quindi è un abbonamento eh, importantissimo. E qui voglio dire, fare una premessa che mi è venuta in mente oggi. Sì, noi abbiamo parlato di piattaforme che ci abboniamo a Netflix. Siccome è una, è una domanda, che, cioè, è stata un'affermazione un che mi è stata fatta da una persona dicendo: Sì, vabbè, ma Netflix sono 14, eh, 14 euro, o Now TV, adesso non mi ricordo più, però ragazzi, Now TV mi fa vedere una partita. La sottoscrizione, un abbonamento a Gigos mi permette di acquistare oro 24 carati, cioè mi permette di acquistare una moneta che aumenta il suo valore, che posso scambiare domani, che l'oro è oro, ok? Non, cioè le piattaforme vanno, abbina, vanno prese come riferimento, vanno confrontate, ma poi bisogna dare pesi e misure, all'importanza delle cose ciò non toglie che la è un'ottima piattaforma ci fa divertire ci fa vedere le partite Gigos ci fa guadagnare oro 24 carati ora andiamo a vedere queste sottoscrizioni per noi business partner cosa vogliono dire allora ci danno delle ricompense queste, ehm, queste, piatta, eh, scusate, sono queste eh, sottoscrizioni vengono raffigurate come business class, cioè sono delle tavole contabili, sono queste tavole che voi vedete, grigia, rosa, azzurra e gialla, che corrispondono esattamente ai nostri abbonamenti iniziali per il cliente. Ma cosa, cosa ci danno queste queste tavole contabili? Ci danno alla conclusione delle stesse, ci danno dei bonus molto importanti. Allora io adesso li dico in euro, ma non perché voglio evidenziare il bonus rispetto al, al, al prezzo di sottoscrizione, ma perché sono dei, dei guadagni veramente di tanto, tanto rispetto. Perché se noi vediamo ad esempio quello della Pro e quello della Line, 2.250 euro. E 2.400 euro ragazzi qui si sta parlando del doppio di uno stipendio di tutti noi normali che viviamo normalmente che lavoriamo normalmente quindi sono dei bonus di tutto rispetto, quindi per la Smart noi alla conclusione della nostra tavola contabile prenderemo 600 euro, per la Pro 2250, per l'Accord 1300, per la Line 2400. C'è da dire in più che questi, grazie al lavoro di squadra, dei tecnicismi che poi possono essere approfonditi perché anche qui non è importante il come e cosa ci possono dare queste, questi programmi di marca quindi bisogna concentrarsi su, veramente sulle potenzialità questi bonus possono diventare ciclici e se vogliamo infiniti grazie al follow me cosa vuol dire follow me? Vuol dire segui quindi io condivido con delle persone concludo questa tavola insieme perché questa tavola non deve essere chiusa tutta da me e quindi da tutto il mio lavoro ma dal lavoro di squadra quando io avrò chiuso questa squadra seguirò il mio sponsor, cioè la persona che mi ha presentato questa attività su un'altra tavola e con le stesse persone io ricomincerò un altro ciclo. Quindi 2250 euro ragazzi possono diventare veramente bonus ripetitivi e frequenti. In sintesi il business partner cosa fa? Condivide attraverso il passaparola professionale e noi il passaparola lo facciamo da sempre, consigliamo pizze, consigliamo vesti negozi di abbigliamento, consideriamo estetista, vai a tagliare i capelli là che è bravissima, usa questi prodotti, eccetera, eccetera. Lo facciamo da sempre questo mestiere. Si tratta di imparare a farlo in modo un po' professionale, ma poi come vedremo eh, avremo anche un supporto di tutto rispetto. Quindi condividi Crea la propria rete aumentando così i clienti e il fatturato dell'azienda e in cambio riceve dei bonus. Quindi il business partner guadagna partecipando dei programmi di marketing che sono imprenditoriali e innovativi. Quindi sono dei programmi che ci permettono di crearci la nostra attività e sono dei programmi veramente innovativi. Abbiamo il programma di marketing del goal set che l'abbiamo visto prima che quindi è un sistema intelligente di gestione delle nostre raccomandazioni. Le nostre raccomandazioni vengono inserite in questa tavola di cui vi ho parlato prima la conclusione del quale noi riceveremo dei punti bonus. Poi abbiamo il programma Fractal, che noi lo consideriamo un programma magico, è abbinato all'acquisto dei titoli, quindi attraverso l'acquisto dei titoli l'azienda ci regala dei gettoni, dei token, boar, chiamiamoli gettoni, così ci capiamo meglio, anche se sono, è bello chiamarli token, che posizionati creano delle combinazioni fractali, quindi delle combinazioni matematiche che ci generano rapidamente dei bonus giornalieri che sono disponibili in 48 ore. Ora, anche qui non è importante il, il, il tecnicismo, anche perché sarebbe impossibile spiegarlo in una serata, in una presentazione che non può durare ore e ore e ore. Già difficile, stiamo dicendo già tante cose, però è un sistema veramente magico, perché è basato su calcoli matematici. Quindi, è, non è che è un programma campato così per aria, è un programma veramente molto interessante. Poi abbiamo il programma di leadership che è il programma che tutti noi business partner abbiamo perché è il programma che ci, dà, eh, ci darà veramente la libertà finanziaria nel senso che noi con il programma leadership potre potremo generare anche dei bonus passivi. È una qualifica appunto, che si raggiunge grazie a un buon lavoro di squadra che noi svolgiamo con la nostra rete di business partner. Quindi una volta che, ogni volta che io aiuto un, nostro, un, cli, un mio cliente, un business partner che fa parte della mia struttura, a acquistare un prodotto o un servizio della piattaforma, noi guadagneremo dei bonus. Essere leader vuol dire anche diventare una figura di riferimento per l'azienda e per la squadra. Anche questo programma è un programma che se vogliamo, proprio per capirci, che rende la serietà dell'azienda. A parte che eh, la leadership è, è un, eh, un programma che è previsto da tutte quelle aziende che usano il network marketing come mezzo di distribuzione del proprio prodotto. Però se ci pensiamo bene, eh, lo considera anche un, uh, un punto di riferimento. E cosa succede nella vita reale? Più sali di gerarchia, più devi essere comunque di riferimento per chi sta sotto di te. Quindi l'etica, l'onestà e quant'altro. Puoi ricevere in modo, quindi in modo passivo dalla struttura eh, di tutti i clienti e partner che noi generiamo, quindi oltre che poter partecipare e avere eh, attraverso i programmi dei guadagni attivi, nel momento in cui io divento leader potrò ricevere anche dei moduli passivi che si possono anche generare in base alla squadra che hai anche giornalmente, il che è, è, è veramente bello quello che comunque tutti noi ambiamo. Il piano compensi prevede 15 livelli di leadership da scalare, quindi un bel piano e anche se vogliamo un grande stimolo per magari cambiare anche il modo di, di lavorare. C'è chi magari mi sgrida che io lo considero lavoro, però per me questo è un lavoro, ma alla differenza di tanti altri lavori tradizionali, questo è un lavoro che ti riempie di tantissime soddisfazioni. Quindi vale la pena impararlo. I business start come dicevano i bonus che riceve? Li riceve o i lingotti d'oro, 24 carati, quindi può trasformare i suoi punti bonus acquistando appunto in modo vantaggioso perché abbiamo gli sconti anche noi eh, attraverso il nostro negozio, può farsi ricevere un bonifico bancario in euro, ma io li dimenticherei, gli euro... Oppure può ricevere, può attivare i codici di attivazione e coupon che sono dei tecnicismi che l'azienda mette in campo per rendere più dinamico e più veloce il trasferimento, la gestione della nostra attività tra noi business partner, oppure per eventuali clienti futuri che decideranno di entrare nella nostra attività. Oppure, cosa intelligente, può acquistare titoli obbligazionari convertibili in azioni. Perché scegliere Gigos? Abbiamo detto che ha 11 anni di esperienza nel mercato online, offre un prodotto sicuro e di valore, con popolarità storica, un, un prodotto di eccellenza e come dice sempre un eh, il nostro leader di riferimento, Stefano Di Poglio, il nostro leader, gran leader, eh, è un prodotto a risparmio, ragazzi, questo. Noi, eh, guadagnando oro risparmiamo allo stesso tempo invece noi siamo abituati attraverso altre aziende sicuramente serissime che usano questo metodo di distribuzione network market che è un bellissimo modo di lavorare però offrono prodotti al consumo qui noi guadagniamo un prodotto che se vogliamo accantonare e far aumentare il suo valore per fare, darci una sicurezza lo possiamo fare ma allo stesso tempo ne abbiamo bisogno, lo vendiamo domani e varrà sicuramente se uguale al giorno se non di più ma mai di meno ok quindi possiamo acquistare oro in modo sicuro e vantaggioso abbiamo guadagni elevati veloci passivi per i partner io qui non mi voglio più soffermare perché ragazzi è un dato di fatto tutto subito gratis non esiste ok L'impegno, la costanza, la determinazione e la voglia di cambiare farà di noi, eh, ci farà avere questi guadagni elevati, veloci e passivi. Bisogna anche darsi dei tempi, poi dipende un po' da ciascuno di noi, ma oltre che ai guadagni abbiamo anche tantissime altre soddisfazioni. Infatti saremo noi a determinare il nostro business e i nostri guadagni insieme alla nostra squadra, ma anche in base all'obiettivo che abbiamo, perché sempre come dice il nostro eh, leader Stefano Diponio, ce lo dice quasi sempre, ragazzi, se voi questo, questa opportunità la prendete come un passatempo, verrete pagati come passatempo. Programma, abbiamo programmi di marketing sostenibili e meritocratici, eh, chi ci ha seguito in questo periodo ha visto un di crescita di persone che sono diventate leader e grazie comunque a un'azienda che mette in condizioni sempre appena può dare una mano e quindi aiutare le persone a crescere senza autoconsumo e senza qualifica mensile, anche questo è molto importante non, non, non voglio sempre fare paragoni però tante aziende impongono dei, degli autoconsumi, perché se io devo vendere una crema, insomma, eh, o la provo o comunque ce l'ho anche da, fare, da dare in dimostrazione e devo avere un qualcosina, no? E le qualifiche mensili, spesso e volentieri ci sono opportunità dove comunque si guadagna perché sono seri, c'è la crescita, c'è tutto quello che abbiamo noi, ma bisogna avere delle qualifiche mensili e questo comporta degli stress invece qui noi entriamo l'azienda ti chiede di qualificarti come business partner ti chiede tre, di condividere con tre persone in un concentro per iniziare la tua attività dopodiché tu hai tutto il tempo di sviluppare di imparare per far diventare questa attività magari anche il tuo lavoro prim primario col tempo perché può essere affiancata a un lavoro tradizionale abbiamo formazione online gratuita e crescita personale e professionale. Io sono qui grazie ai miei due leader di riferimento che sono nella foto, eh, Carla Rappone e Matteo Galleri, che mi sostengono tutti i giorni, ma anche grazie al mio sponsor, ho diventato leader anche lui, Emanuele eh, Bauco, che mi ha presentato questa bellissima opportunità, ha saputo, mi ha fatto capire veramente le potenzialità e quindi ho capito il perché. E abbiamo libertà di gestione nel nostro tempo, come dicevo prima, è un'attività che noi possiamo iniziare tranquillamente, senza stress, e affiancarla a un lavoro tradizionale oppure agli impegni familiari, perché la possiamo fare quando vogliamo, come vogliamo, attraverso il cellulare, attraverso un pc, attraverso un tablet, e quindi massima libertà. Allora, se ti è piaciuta questa presentazione e vuoi iniziare, come puoi iniziare? Ti devi registrare gratuitamente alla piattaforma indicando il codice ID di chi te l'ha presentata. Io consiglio sempre comunque di presentarsi con la persona, cioè di iscriversi con la persona che ti ha presentato questa opportunità. Bisogna leggere attentamente i termini e le condizioni della piattaforma stessa e l'azienda che ce lo chiede. Inserisci documenti richiesta per la verifica, quindi anche qui la serietà dell'azienda perché vuole sapere chi siamo, perché vuole sapere chi per lei nel mondo è. E vende il proprio prodotto. Acquista almeno un prodotto della piattaforma e quando avrai fatto tutte queste cose ti potrai connettere subito al nostro sistema di lavoro, entrerai nella squadra, incomincerai ad agire, a fare azioni e inizierai questo bellissimo viaggio. Quindi io ti invito a diventare anche tu imprenditore di questo bellissimo business e business dell'oro. Ora faccio una mia riflessione diventare liberi e vivere la vita che vogliamo è esclusivamente una responsabilità solo nostra. Non è una frase mia, è una frase che ho preso, ma oggi più che mai facendo questa attività ho capito veramente che siamo noi che dobbiamo prenderci in mano la nostra vita e il nostro futuro. Siamo solo noi che possiamo invertire la rotta. Le opportunità ci sono, i mezzi ci sono, spetta solo a noi. Certo è che questo è un pensiero mio L'obiettivo non deve essere solo il denaro, che comunque è una conseguenza, ma è quello di realizzare un progetto, coltivare una passione... E riappropriarci di quel pensiero e di volere la, il tempo noi dobbiamo imparare a volere il tempo perché siamo dentro talmente in una macchina talmente veloce talmente frustrante, talmente preoccupante piena di cose negative che forse abbiamo anche smesso di, di, di abbiamo disimparato e non desideriamo più voler tempo insomma, dobbiamo imparare a volerci bene e a voler vivere quella vita che noi meritiamo di vivere Ricordiamoci che tanto il tempo passa e la vita scorre. Io avrerei, vorrei avere vent'anni in meno e conoscere Gigos. La mia presentazione è finita, ora vi do gli appuntamenti. Noi presentiamo questa opportunità nella nostra sala Zoom tutti i lunedì e venerdì alle 21.30. Il martedì sempre nella nostra sala Zoom alle ore 20.30 la facciamo il martedì in lingua inglese e spagnola, momentaneamente sospese, ma le riprenderemo, il mercoledì faccio io la diretta, e per quanto riguarda le sale Zoom, niente, anche il link della diretta, vengono pubblicati lo stesso giorno sui vari profili, e tutte daremo le indicazioni per entrare comunque e poter partecipare gratuitamente alle nostre presentazioni. La presentazione è finita, io torno in sala con voi. Allora, se riesco, perché sì, anche sto migliorando con streaming. Ok, allora adesso io torno con voi. E andiamo a vedere se per caso mi sembra che c'era un'invitata di Emanuele, giusto? Manuela, Manuele, Emanuela. Manuela, se hai, vuoi chiedere qualcosa, se vuoi dire qualcosa, sentiti libera, oppure chiederai a Emanuele. Spero che la presentazione ti sia piaciuta. E, niente, vediamo. Allora, che, più che ti sia piaciuta la presentazione, che sia riuscita io in qualche modo a farti, Emanuela, veramente capire le potenzialità che questa azienda ci... ci ci dà veramente di cambiare. Ed è un'opportunità che veramente, sono informazioni più che opportunità, io stasera voglio parlare di informazioni, sono informazioni che abbiamo visto riguardano veramente tutti noi, sia che vogliamo diventare clienti, sia che vogliamo diventare business partner, sia che vogliamo diventare eventualmente eh, soci con proprietari dell'azienda. Allora, viviamo in un periodo veramente, io dico brutto, eh, le cose non stanno migliorando, la nostra economia non sta andando bene, nel senso che magari sì, sentiamo che cresce magari un po' il pil, adesso io sto sparando così, magari senti quella notiziola oppure nel tuo piccolo e qui ti sta intorno a te ci sono quelle 4-5 assunzioni in più, quindi magari la disoccupazione è scesa un ma ragazzi, cioè la vita, il caro Vita veramente ci sta strozzando. E, e quindi è veramente, sono informazioni che veramente sono per tutti l'oro è una cosa importante è una cosa che finalmente possiamo toccare noi tutti possiamo avere in un modo o nell'altro nell'altro e quindi se magari io non sono riuscita in qualche modo a, a, a colpire, a farvi capire bene con me ci sono altri presentatori seguiteci perché è veramente una è una grossa opportunità di cambiamento questa e non solo per il guadagno eh. poi ci sono tante altre cose ma se no io, io sporo sempre i tempi ciao Lucio grazie andiamo a vedere se c'è qualche domanda ma non penso eh. Katia non l'ho mai vista Katia sei una business partner conosci già eh, la piattaforma o sei un'invitata di qualcuno? Allora andiamo a vedere, ma qualche complimento me lo prendo dai ragazzi, grazie Carla. Andiamo a vedere, prendo anche quella di Matteo, Manuela mi ha risposto ok. Niente ragazzi, non vi trattengo oltre perché io non riesco mai a stare nei 40 minuti, sforo sempre, alla prossima, buona serata a tutti e spero che di avervi dato uno spunto per eh, riflettere un attimino e chissà mai, trovarci domani magari in un Zoom, in una formazione del nostro Stefano Diponio, o dei nostri leader Carla Matteo e fare una formazione insieme e crescere insieme. Buonanotte a tutti.